C'è tanto tempo per pensare, mangio perché ho qualcosa che non ti possa far soffrire, inutile mentire i tuoi sono nel tuo cuore, oltre ai ci sono molti da ascoltare, canti perché il silenzio non te li possa far scoprire. Perché qualcuno di te si possa raccontare Scrivi pensieri e frasi Che nessuno può capire Abbiamo perso troppo tempo E quello che è rimasto sta sciogliendo Sta sciogliendo Devi affrontare lungo piano Immagina di perderti nell'universo della vita o di esser l'atto unico di una storia mai vissuta lo specchio di un ricordo tuo persone sogni ma non è sete di avventura anche se vidi poco non hai bisogno di fortuna al solito di un lavoro di affrontare il lungo viaggio di perderti nell'universo della vita o di essere l'atto unico di uno storia mai vissuto La vita di essere la tua